Qua Ma il mattino è la battaglia del gatto e del cane, il, gatto vuole aggia... il cane vuole aggiappare il gatto, il gatto non vuole giocare solo, e eh, eh, eh qua siamo, eh, questo, questo è un cane, cane terribile, cane, cane molto molto molto terribile. <ride> Il gattino se è, se è scomparso, se non va dentro la cazzo, oh qua, è qua, vedi, vedi cosa gli fa il cane, guarda, guarda, guarda. Il gattino ogni tanto gliela dà una.